ma sono andato in uno dei palazzi che io ho sempre desiderato da bambino. Io ricordo da bambino che c'erano de delle pubblicità che, uh, di questi bambini sommersi da, queste, da, queste da questi cioccolatini che io amo tantissimo. Quindi ho realizzato il mio sogno e vi voglio mostrare il palazzo delle M&M's. Amici miei! Un sogno che diventa realtà, per i piccoli ma anche per i grandi, il palazzo delle M&M's qui a New York, amici miei, non vedo l'ora di entrare, di farvi vedere tutti i vari gusti che in Italia non ci sono e nel resto d'Europa non arriveranno mai, ma potete comprarli solo qui dentro, ma andiamo. Eccoci qui, amici miei. Ah, voi non potete sentirlo, ma si sente un odore pazzesco. Ma un sacco di abbigliamento anche. Sorry. Ma andiamo al piano superiore. Sono ben tre piani. Qui possiamo vedere varie gadget, magliette, shirt, cuscini. Questo è il sogno di ogni ragazzino. Eccoci qui. Vi faccio vedere in che modo si possono acquistare gli M&M's. Ci sono tutti questi. Guardate quanti tipi diversi di IMF. A Pallettoni proprio Ok Thank you C'è una bellissima signorina che vi darà questa bustina Scegliete il vostro colore Io scelgo il blu perché è il colore che più amo Inserite il sacchettino qui Tirate e voilà E ci sono di tutti i gusti, di tutti i tipi venite con me, proseguiamo il nostro giro. No, ti mangi senza pagare? Guarda no, che te pina, no. pagato, ho pagato. Lo dirò, io è che sta a mangiare gratis. Eh sì, diciamo. Eccola, l'italiano, guarda l'italiano. la stata della libertà. Eh, eh. E due. Oh, due. quando sono buoni, io me... no, io dico, questa è una prova, <ride> ma guardate qui, questi sono quelli più piccoli, qui c'è da impazzire, io mi infilerei qui, qui sotto, aprirei il portello e ne mangere a volontà io non mi sazio mai di emergenza. sorry al terzo ed ultimo piano ci sono tutti i vari gadget io intanto continuo a mangiare coperte cappellini cuscini cioè, tu quando entri c'è una bilancia, tu non lo sai, ti pesano. Quando esci ti ripesano. E stanno quanti ti sul mangiati. Che spettacolo. Uguale al colore che ho preso. Ma vi voglio mostrare dall'interno la vista verso Times Square. E la vista in direzione di Times Square. Matti che ci state ascoltando, ma avete visto che bontà, voglio fare una precisazione, quando mi sono recato lì sotto con la cloche che ho riempito, quella bustina di M&M's, dopo quello che dovete fare, io ho stoppato il video, sono andato alla cassa a pagare e ho continuato il mio turno, non è che prendete e mangiate, ci miei, cioè si paga, non è il, il paese dei balocchi, che andate, mangiate e poi uscite, no, voi riempite il vostro sacchettino di vari colori, di varie fragranze, vi recate alla cassa, ve lo pesa, pagate e poi potete consumare. Tengo a fare questa precisazione, ho dei testimoni che possono affermare questo.